casa, ok? Ciao, passa! Oh, Ricky, ma dove è con? Scusa, prendiamoci un caffè facciamo una pausa. Ah, poi tra l'altro volevo ah, dire perché che... perché pausa, dice? Ciccio? Non è neanche cominciato la giornata, già ho mille cose da fare. Guarda, se riesco mi fermo per pranzo, ok? Oh, tra l'altro, il progetto si consegna tra due ore. Oh, mi raccomando, eh! buona fortuna! Eh, fra due ore... Ricky, vedi che sta a buon punto col progetto. Ha fatto fare freddo il caffè, vedi? Ma ne prendo uno. Questa era la seconda pausa Adesso non ci si ferma più Dai che non è difficile arrivare pronti alla sessione di gennaio Se faccio 40 pagine al giorno riesco a fare tutto e ripasso pure Cominciamo Pronto Nancy, Bella, come stai? Eh, sto un po' in mezzo ai libri, sto studiando, ho l'esame Fai tu Ma veramente, sa pure Maria. No, Renzi, non è questa è che hai capito? Se faccio pure la terza pa. Vabbè, sai che c'è? Due minuti e scendo. Dai, tanto una cosa mi piglio e torno indietro subito, subito a casa. Che fa o oh no? Ciao. Perché solamente si rilassa. I concetti si consolidano. Comunque da forse dice una cosa, la gente dice che uno alla città non si abitua mai, che si avrà sempre nostalgia di casa, ma mica è vero! <totipo> Ehi hey, ragazzi, come va? per Peritivino? Visto, dico li conosco a questi, questa è casa mia. Di scendere giù non ne ho proprio più voglia, che senso tiene? <tipo> mia, meno male, questa è la cameriera, si eh, è fatto un poco male, eh ho capito mi dispiace però dico io pure tu no, metti tra me che sono del sud e i biglietti che devo comprare per tornare a casa, chiaro che soccordi, comunque tutto bene quello che finisce bene, ma vado a casa a fare la notte, ma mancano due mesi, e che c'entra, mi devo organizzare bene, devo mettere tutti i bulloverini attorno ai vuoti, i vuoti, e quando parli di vuoti mi viene da piangere, capito? Allora, se mamma ci scopre che usciamo si arrabbi ho capito ma voglio un pezzo basta si, stare zitto uè dove andate? io ho preparato il sugo per il pranzo ja, facciamo una cosa veloce veloce anzi visto che siete così bravi a spezzare venite e fate una mano la tecnica c'è ma dobbiamo migliorare allora, ah, ecco qua, oiii! Tanto avere pure a ciovere, no? Che mi Fai una pausa! Ci andiamo a mangiare qualcosa! Dionì, ma quali pausa e pausa? Tu sai che Nicola pausa non ne fa, anzi, fa pausa mentre non fa pausa! Vuoi fare una cosa? Non fa pausa con me! Aiutami! Basta asciutta, chiave da 8! Cotoletta, chiave da 12! Eh, non c'è! Non c'è! Ragazzi, quando usate gli attrezzi, l'avete metto a posto! Mangia con un forchettone da 13! Si, già la faccio! Ciao ragazzi a domani Ciao Dono, Sono distrutto Ciccio che giornata Questo è il momento perfetto per fare una pausa Piatina pausa, piantina pausa Sai da stamattina cosa ho fatto mentre tu ti prendevi tutte queste pause? Ho chiuso i budget e li ho già inviati Ho fatto il planning per l'anno prossimo E ho cancellato tutte le cose dalla mia to do list Ma il progetto l'hai fatto? Il progetto mi sono dimenticato Dove Scam? Ci ha pensato Pasqui <ride> Ricky io da stamattina ho fatto il progetto, poi ho fatto lo scheduling. Ho fatto il brainstorming, ho fatto il fine tuning. E poi sono andato a fare la spesa. Ho raffiato le piante, sono andato a prendere a mio nipote a scuola. Ho pure comprato i croccantini al cane. Eh, però, vedi che tu sei un po' stressato sono bello rilassato. Perché? Eh, perché? È perché io tra un lavoro e un altro faccio una pausa. Tac? È il solito tipo del sud, qualche noi lavoriamo troppo. Che centri il sud? Noi siamo fatti internazionali, Ricky. La pausa è una filosofia di vita. Pure 5 minuti per te, te li devi prendere. Eh, non. Have a break. Eh, pigliati una pausa. Forse. Inspira Espira Ah Però sai che già mi sento molto più rilassato eh Però Gigi, sono passati 5 minuti Dai che dobbiamo tornare al lavoro Dai allora Ricky la pausa può durare 5 minuti Ma può anche durare di più Eh non mi sembra molto sensata eh come cosa Però Scusa è che è più produttiva e com'è 30 pause 5 pause Vabbè fa una media 16 pause Bella regà A chi è? E che ne so chi? Chi l'ha mai visto? Non senti l'accento? è centro Italia, eh? Come si dice, la virtù sta nel mezzo, eh? Stasci calma? Have a pausa! inglese, nazionale...